Ciao ragazzi, vi sto accogliendo da questa schermata perché come vi ho promesso nei commenti oggi vi spiego nel dettaglio due dei nuovi gadget che verranno aggiunti su Brawl Stars e il primo sarà quello di Mortis perché vedo che nei commenti c'è una zuffa per riuscire a capire che cosa fa esattamente quindi andiamo nel campo di prova e lo vediamo Mortis ricarica gli attacchi più velocemente per 4,0 secondi, usi per scontro 3 il gadget di Mortis, come avevo già spiegato, gli permette di ricaricare i colpi più velocemente per 4 secondi. Infatti, se osservate bene, quando lo attivo, ha l'effetto di quando Bull ha l'abilità stellare Furia. Se notate. Perché appunto ricarica i colpi più velocemente. Questo veramente, potrebbe essere veramente molto utile in football. Perché come sapete Mortis ha tre colpi e con questa stellare gli permette, Con questo gadget gli permetterebbe di fare tutto il campo in veramente un tempo ridicolo. Spero di essere stato abbastanza chiaro perché è la spiegazione esatta del gadget che appunto fa diventare Mortis con la ricarica del colpo molto ma molto veloce rispetto a quella normale. Altro brawler invece è bombardino che nel video non sono riuscita a farvi vedere perché i bot, non quelli del campo di prova, ma gli altri bot delle amichevoli non collaboravano. E di conseguenza oggi cercherò di fare una partita finché non vi posso far vedere come questo gadget tonico curativo Bombardino lancia una pozione agli alleati vicini, la quale genera un'area un curativa che ripristina 500 punti di salute al secondo. Questo è appunto il gadget di Bombardino. Ok, vediamo se riusciamo a... Come vedete il gadget ha una portata ampia perché in teoria si piazza esattamente dove sono gli alleati di Bombardino. Vede Come vedete quando Pam ci posta sopra ha rigenerato di 500. È appunto il senso del gadget di Bombardino che credo che si possa utilizzare anche da noi. Infatti veramente molto utile perché ne piazza uno per tutti gli alleati che ci sono Potremo vedere dei giocatori che ne usano uno come de dei giocatori che usano l'altro sono entrambi appunto molto interessanti come vedete i miei bot appunto adesso stanno rigenerando tutti grazie al uh, gadget e come al solito con Sergio Paladino Me alla la prima soglia del pasto, ci becchiamo al prossimo video iscrivetevi perché porterò altri tre video in cui spiegherò i sei gadget che mancano. Alla prossima!